mi sposto, non ho idea ma io c'è perché Cipè e non se ne cattiva Se ci siamo? allora faccio la, la, la prima semantica allora stasera ci sono a lei, a Valeria Antoni, la nostra capogruppo eh, però era la, la, la consigliera comunale del un momento di queste stelle per chi non la conoscesse, con chi vuoi. e era la candidata sindaco del 2013 e, e, stasera noi volevamo parlare nello eh, specifico del ruolo del consigliere comunale anche per non solo farvi sapere nel dettaglio qual è, qual è la vostra qual è la vostra qual è la vostra ma è anche un po' per prendere consapevolezza di quello che è un percorso possibile, che ci aspetta. quindi anche per ritornare ai discorsi che abbiamo fatto nelle altre settimane ci vuole un cambio di passo una questa di, di coscienza maggiore perché è una, un impegno importante, di responsabilità e lei di te lo in senso, così anche questo è uno stress test per capire chi c'è davvero, chi è determinato in, meno, no, in realtà non sarà così triviale la cosa, sarà molto formativo, io non ce l'ho fatto. Sì, ehm, dunque, no, in realtà sì, un po' a terrorizzare, sì, perché insomma comunque uno va a fare una cosa dove è necessario che prenda un po' coscienza di quello che va a fare. ora Alcuni di voi io li avevo invitati a venire in consiglio e alcuni sono venuti, altri un po' meno, però come ha detto Guido che invece il Consiglio è venuto, nelle ultime volte si impara moltissimo perché impara un po' anche a gestire, eh, diciamo, quelle che sono i codici della politica, chi è stato già in CTP sa come muoversi, sa c'è cioè, delle banalità quando si prende la parola, come ci si comporta all'interno delle assemblee elettive, altrimenti si rischia di fare quello che a noi a volte è capitato di trovare, tutti si parlano, no? mi riferisco l'ultima volta che ci siamo trovati, tutti si parlano sopra, ecco. e invece le varie assemblee sono codificate secondo le regole, ben precise, quindi io parto un po' dall'inizio ma se andate sul Rousseau trovate le varie lezioni fatte dalla Enrica eh, Savini che è la consigliera di Pescara dove vi dà un'infarinatura di quello che è l'ente locale, cos'è il comune, cos'è l'ente locale e, e quindi questa parte diciamo più, più di diritto amministrativo che è un po' anche noiosa io ve la faccio cioè ve, la, ve la vado un po' a diritto perché comunque eh, è, è, è noiosa, è nozionistica e diciamo. comunque sì, ora il comune è un ente locale, gli enti locali si definiscono per eh, popolazione, territorio e patrimonio, quindi il, un comune come qualsiasi ente locale gestisce un patrimonio all'interno di un territorio con determinata popolazione e questo vale per tutti gli enti locali che non c'è solo il comune, di la provincia, ci sono altre istituzioni che eh, sono simili il comune è diciamo, un ente locale che è previsto dalla Costituzione come tante altre e, e, e ha una sua specificità, prevede i tre organi diciamo, di governo e per quanto riguarda la parte prettamente amministrativa che sono appunto il, il sindaco, la giunta e il consiglio comunale eh, io mi concentro esclusivamente sul fatto che tanto nel testo unico delle enti locali, che, che poi sarà chiamato da tutti i duell, trovate tutto quello che vi può interessare sulla gestione, su come viene eletto il sindaco. Su Banalmente prima il sindaco aveva un altro tipo di elezione, a un certo punto solo ci si trova d'accordo e si, ci, si andava direttamente a scegliere, non dirett indirettamente a scegliere il sindaco. Con l'ultima riforma il sindaco viene eletto eh, secondo un programma di mandato a un'elezione diretta e quindi qualsiasi candidato sindaco si presenta all'elezione con un suo eh, programma di mandato, quando viene eletto il sindaco si mette atto a quel programma di mandato e concludiamo. Eletto. ecco perché è stato importante partecipare alla stesura del programma perché quella diciamo, è la carta costituzionale di, quel, di quell'elezione lì che avviene lì e che quindi eh, noi spesso in questi cinque anni siamo andati a dire questo non è stato fatto, questo l'hai promesso, questo l'hai detto perché il programma di mandato mh, è diciamo, la base fondativa con cui viene eletta una persona al momento dell'elezione eh, sarà importante, io nel 2013 avevamo un'altra impostazione che, che era quella lui, uguale, Alex, uguale che era quella di non farsi pubblicità, di non prendere voti, i voti vanno, con vanno fatti con convergere tutti sulla lista, cosa che io vi sconsiglio ma vi, vi consiglio di fare velocemente una campagna elettorale alla ricerca di voti, anche delle zie che non vedete dal tempo, perché. Perché semplicemente quando poi si va a, lo so che se è poco eh, grillino, ma però bisogna troppo a conti con la realtà, perché poi per non aver chiesto quel voto eh, succede come l'ultima lista civica, una città in comune di Fondazione Comunista, che per una manciata dei voti ha ottenuto due consiglieri anziché tre. Quindi, cioè, siccome il metodo con cui vengono poi ripartiti sono dei seggi, secondo il metodo DONT, che ha un, ca un, un calcolo abbastanza particolare, eh, si fa una, con un conteggio della lista. Per esempio, io avevo preso l'11,5%, mentre il movimento 5 Stelle di Pisa non arrivava al 10%. Questo perché eh, molte persone hanno deciso di fare il voto di giunto e questo è possibile, è previsto dalla legge, quindi uno può votare per dire Gabriele Amore e Mario Rossi del PD, consigliere comunale del PD e il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, che sarà sempre chi farà lo scrutatore al seggio e eh, ci sarà da armarsi di pazienza, però anche poi sul conteggio dei voti finali eh, sarà questo che determinerà l'assegnazione dei seggi e di conseguenza per quello che riviene negli organi che poi ne parleremo. Messi in atto dalla, dalle ultime due consigliature i CTP, vanno a cascata tutti i consiglieri dei consigli territoriali di partecipazione. Torno alla elezione del sindaco: il sindaco viene eletto, eh, chi prende più eh, di un 50% di voti più uno va direttamente all'elezione, se il candidato non arriva eh, non, non c'è questa cosa, si va al ballottaggio. Quindi il 12 giugno e il 24. 24. giugno e eh, Il ballottaggio ci si va nel caso che non si sia raggiunto il 50% più 1 e quindi anche questo è essenziale raccogliere più voti possibile, ma ve lo dico, no? cioè, sembra un'ovvietà questa, ma basticulo chi c'era se lo ricorda, che nel 2013 si giocava da meno. cioè Conta solo il simbolo, il personalismo non va bene, non, cioè, siccome poi invece siamo i, cioè, è come quando noi facciamo i conti all'interno di un sistema di democrazia diretta, che è bellissimo, che è uno dei motivi per cui ho aderito al movimento, però all'interno siamo all'interno di un sistema di democrazia rappresentativa, quindi bisogna fare i conti con questo tipo di, di, di, di, di regole e quindi è, è necessario che, eh, portare i più voti possibili al candidato sindaco. Questo proprio per quando ci sarà questo tipo di, di decisione che verrà fatto con questo conteggio. Eh, vince il sindaco, viene eletto il programma di mandato, si rivolga nella prima seduta, il sindaco fa un, una, una, diciamo, un giuramento sulla Costituzione, che è la cosa più bella che ha detto Filippeschi, appunto non è dentro, giuro no, di, di, di rispettare la Costituzione, vi lascio quando la smantellata, ma quello era un particolare e poi presenta al Consiglio Comunale il suo programma di mandato. Il Consiglio Comunale di Pisa, in particolare, che è una città sotto i 91.000 abitanti, ha 32 consiglieri comunali, eh, di cui uno è il sindaco. Ha ah, il sindaco e una giunta che è composta per quella che riguarda Pisa da 9 assessori. Con le quote rosa eh, bisogna che sia un 40-60 almeno, quindi esempio, nel Comune di Pisa in questo momento, però come è detto ad esempio a Livorno abbiamo fatto un altro tipo di ragionamento quando abbiamo scelto gli assessori, cioè nel Comune di Pisa ci sono sei uomini e tre donne il sindaco anche al, perché praticamente il sindaco ha tutte le deleghe su di sé, quando arriva a formare la giunta dà le deleghe ai vari assessori che devono essere ripartite per poche quote, quote, eh, rispetto della parità dice. Della parità sociale mm. A Livorno ci siamo ritrovati per esempio a formare una giunta per cui eravamo arrivati a un punto che erano più donne che uomini, perché abbiamo fatto un tipo di ragionamento, lì è stato messo in piedi un concorso, non pubblico però un concorso interno, in cui si poteva mandare il curriculum, sono stati selezionati gli assessori in base a un curriculum e quindi quando siamo arrivati a questi curriculum c'è da dire che quelli delle donne erano di più e poi erano anche a, a, erano migliori perché si erano dedicati in maniera più strutturata alla carriera ma soprattutto quando erano venuti davanti al colloquio, perciò è importante anche fare i colloqui, e e li, te vedi che una persona può avere un curriculum spettacolare, poi si presenta davanti e non mette in piedi due parole, quindi cioè, siccome è anche un discorso la politica in mediazione, e vi troverete a dover mediare anche con cittadini che la penseranno in maniera completamente diversa da voi, però ti hai già iniziato la mediazione no? da, da tempo, e cioè ti devi, eh, sì, ti devi rapportare anche con quella persona che magari ha un'idea completamente diversa da te quindi noi lì vabbè, abbiamo fatto questi colloqui e poi a un certo punto è rientrato e siamo, siamo andati questo per quanto riguarda Livorno per quanto invece riguarda Pisa il sindaco una volta eletto ha dato queste deleghe e ha distribuito le deleghe che sono in testa al sindaco varie, eh, ai vari assessori il sindaco diciamo è quello che attua il programma tramite gli assessori, gli assessori per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, e questo era nel libro dei sogni, dovevano essere semplicemente, non dei passacarte però, coloro che mettevano in piedi per conto del sindaco ho sentito il parere del Consiglio Comunale, il programma con cui veniva eletto, di fatto Succede un po' diversamente, nel senso che gli assessori poi diventano, a volte sono l'uno contro l'altro e fanno, si creano delle loro eh, cordatelle, nicchie, ci sono alcuni assessori specializzati, per esempio c'è l'assessore alla cultura che questo no, ma quello che c'era prima, si era creato tutta una sua nicchia, sta dando dei lavori, delle, delle consultazioni, delle cose, e è un po' sfumato, per quello che riguarda, ad esempio, Livorno, dico no, perché essendo nel, proprio nel, nella commissione che li ha selezionati, eh, è successa, in parte qualcosa del genere è successa, però Filippo poi è, è stato in grado di rimuovere, perché il sindaco in qualsiasi momento può rimuovere una delega e tenersela, come ha fatto, ad esempio, la Ceccardi sulla delega dell'edilizia privata, dopo che c'è stato l'abuso, lei l'ha la, la tolta a Gino Lodi e si è tenuta per la delega che ha fatto l'abuso oh, questa è un'altra storia eh, sì, eh, però può, cioè, può tenersi però, se la può il consiglio comunale eh, ha una maggioranza appunto sono 12 consiglieri di opposizione 22 di maggioranza eh, no 20 di maggioranza scusate e quindi è chiaro che viene così formato in modo tale che la maggioranza abbia no, un'ampia maggioranza cioè eh, perché? Perché quando arrivi alle votazioni è molto probabile che le minoranze non vadano a votare un atto presentato dalla maggioranza. Quindi la legge permette loro di avere un ampio margine. E perché? anche perché, come è specificato anche nella Costituzione, chi viene eletto, eh, viene eletto senza vincolo di mandato e questa è un'altra storica battaglia del Movimento 5 Stelle, cioè io mi presento con il Movimento 5 Stelle entro il Consiglio Comunale e decido di passare ad Angelina Alfano, Poi magari, cioè, perché è successo, no ci sono... Cioè, che successo, è successo anche il Consiglio Comunale. Quindi il sindaco si trova poi a dover magari fare conti con tutta una serie di profili variabili che passano da una parte all'altra. Allora per ovviare questo diciamo che ovviare, ma non è proprio così, ci sono scarti di otto voti per permettere di avere un'ampia maggioranza al sindaco. Poi sarà difficilissimo mantenerla per cinque anni, l'abbiamo visto in tutti i comuni, anche a Livorno, voglio dire, a Livorno c'è stato il primo, anzi l'ultimo che è entrato è andato direttamente nella sua lista, sbagliato però è successo questo, poi ci sono stati tre consiglieri che sono fuori usciti dal movimento, addirittura ci sono due consiglieri che sono usciti dal movimento rimanendo in maggioranza, perché, perché credono no, nell'operato di Filippo Nogarin per il fatto che si sono presentati alla città con questo programma di mandato però non, non si sentono più a loro agio nel movimento e questo ti dà la possibilità di poter fare. allora hanno avuto due deceduti due poi due. hanno avuto quindi non vuol dire nulla, non è che voi se siete candidati e consideri poi potrebbe succedere più <ride> non c'è nessuna no, colegazza noi ci sono stati poverini, due deceduti, una signora no. che aveva una malattia <ride> grave poi non ce l'ha fatta, era un ragazzo <ride> che era in ansia a arrotelli, è caduto proprio in comune e da lì è peggiorato è allora non, il problema tra ci sono tre se ne sono andati una è entrata eh, ha fatto la lista per conto suo due sono e quando, desed... cioè, quando sono subentrati sono andati subito nell'altro gruppo e sono appesi a un filo di uno che lavora fuori perché poi nella vostra vita in cinque anni può capitare di tutto può no? capitare un figliolo ma può capitare anche un lavoro, lavoro a Stoccolma cioè, eh, cioè, in cinque anni di ragazzi è difficile Poterle prevedere, e, e però sono tutte cose che chi che si candida deve un attimino mettere in conto perché, perché ad esempio, eh. mh, ora poi ci arrivavo, no? eh, ogni comune ha un suo regolamento e il regolamento dà, diciamo, con la carta costituzionale, anche qui la migliora, diceva volte la dice, sì, perché sul regolamento sono codificate tutte le regole del comune, quindi tutto quello che succede, dirigenti, assessorati, eh, varie, eh, è tutto scritto in questo regolamento. Tra l'altro, per esempio noi con 90.000 abitanti abbiamo un segretario generale che dovrebbe fare fede a tutte quelle che sono le decisioni, cioè una una figura di garanzia. È, eh, un, una persona che ora è cambiata da, da pochi anni e che tutte le volte che si va a votare dovrebbe essere una garanzia di tutti gli atti, di fatto il segretario il generale e tanti dirigenti sono nominati direttamente dal sindaco e questo cosa comporta, comporta che hanno diciamo subito le cose come stanno, uno, uno stipendio molto consistente a dispetto degli assessori che invece c'è cioè Antonio che invece ve lo dico subito non è che guadagnino così tanto, perché per esempio con un comune di 90.000 abitanti un assessore guadagna sui 2.200 euro, che è vero che molti fanno anche un doppio lavoro, però secondo me un comune un capoluogo non ha annetto non è nemmeno, ci sono nemmeno le, le, le, le, le trattenute, quindi non c'è... No, no, no, sì, no, nel, nel senso la responsabilità che ha in capo è grossa per uno stipendio che magari un... un, un dirigente va sui 150.000 euro l'anno, il dirigente forma l'atto la, la cui responsabilità magari è dell'assessore o peggio del consigliere comunale, che non ve lo dico che sono 32 euro lordi, quindi a seduta, quindi chi lavora va sui 22-24 euro a seduta con la responsabilità però civile di, di quello che sta votando. Eh, quindi questo dicevo, tutte queste regole le trovate sul sito del Comune e potete scucciarle, Io no, non l'ho fatta l'assicurazione. Sì, le fanno, le fanno soprattutto dopo che c'è stata una sentenza perché è importante dire queste cose, perché eh, quando vai a votare una delibera che magari ti è, proposto, è stata proposta dalla Giunta e magari comporta mm -hmm. una, spesa, una spesa, tu hai delle responsabilità che sono legate proprio al, a quella spesa lì, per cui se la corte dei Conti, che è l'organo che dovrebbe vigilare, eh, fa un'indagine eh, ed emerge che quella spesa votata, che ne so, che la lux votiva delle cimiterie deve essere diminuita, no? che chi se ne frega, però tanto tutti la pagano no? e quindi una di quelle spese, spesso infilate nel bilancio senza nemmeno vederle, magari la corte dei conti fa una verifica e vede che quella cosa lì il comune poteva chiedere un prezzo maggiore e quindi apre un'indagine. questo caso eclatante cosa è successo? è successo una decina di anni fa, i consiglieri comunali fino a poco tempo fa prendevano circa 90 euro a seduta e 90 euro poi c'è stato un adeguamento e sono scesi a 50, poi c'è stato un ulteriore adeguamento e sono scesi a 32 eh, questo per quanto riguarda, perché è tutto in base al numero degli abitanti, ovviamente Prato che ha oltre 250.000 abitanti prende un gettone sulle 70 euro, per Pisa per un po' di tempo ha continuato a emettere questo gettone eh, dopodiché l'avvocato pescatore che è l'avvocato del consiglio comunale che è il dirigente ha deciso eh, che il gettone era troppo grande rispetto agli abitanti del comune, del comune quindi ha modificato l'importo del gettone di presenza però per un certo periodo di 4-5 anni aveva mantenuto questa quota la Corte dei Conti dopo 7-8 anni ha mandato a pagare ai consiglieri la differenza che avevano preso, fra quello che avevano preso e quello che dovevano <ride> prendere, in più, eh, eh, sì, ti trovi di tasca tua, ma te le hai presi, ma non pensa che in quel momento, cioè, non lo so, io fra spese, fra telefono, tutto, eh, non è che ci, che ci siano fiori. Sì, no, no, quella ha detto, a, a seconda del numero di abitanti, d'altra parte i, i soldi, i conti li fai con le questo soldi che c'è in tasca. Ma il Comune di Pisa prima andava anche a Porfè, No, sì, sì, questo. Però praticamente ci sono stati dei consiglieri comunali che si sono trovati a dover pagare anche 19 20 mila euro, quindi hanno dovuto fare anche dei prestiti, perché a quella delibera lì, a quella delibera, hanno votato in modo favorevole, cioè avevano votato per, avere, per continuare quella a mantenere basso, questa, questo tipo di, di movimento qui quindi quando tu vai a votare vai a votare ma te hai la responsabilità <coughs> di quell'atto lì che è, eh, è, è, un, è un atto che te è voluto e che quindi puoi essere... Eh, puoi, per questo rimborso esigo per i, i lavoratori dipendenti è un non problema perché no? Se... sì, i, i, i lavoratori dipendenti soprattutto statali... Eh, cioè tu parli del fatto che ti venga rimborsato sì. dopo sì, cioè, e Sì, non solo per esempio se te, eh, sei un dipendente statale eh, puoi avere un'ora di permesso prima e dopo per andare a casa cambiarti, partire la dolce presentarti al consiglio comunale o nella commissione consigliare e, e poi ti rilasciano diciamo, un documento che a te se l'ente tuo paga per esempio chi lavora all'università ce ne ha diversi, e invece chi ha un libro professionista... No. Il comune paga lo stipendio all'azienda o all'ente che ti ha assunto. E il permesso anche... Tranne per quello di ma lo sapete che era, no, è la specie più no, sulla faccia della vedere. terra, italiana. cioè il libro professionista, ma no. io sul privato. <ride> Cioè C'è gente che lavora alle acque, queste cose, questi vengono conosciuti. E quindi vi consiglio di andare a vedere il regolamento del consiglio comunale, così vi leggete un po' anche come funzionano i eh, dirigenti, le varie, le varie figure apicali. Però stasera più o meno vi volevo dire come funzionava invece il consiglio comunale. Perché il Consiglio Comunale no, è composto da questi 32 sciamannati e tutti i giovedì, perché questo sta succedendo da 5 anni, abbiamo l'abitudine di fare il Consiglio Comunale ogni giovedì, raramente viene fatto il martedì in via del tutto eccezionale, se sono alcune date, soprattutto legate a delle ricorrenze, che sono la festa della Toscana e poche altre oppure magari delle ricorrenze particolari ehm, il Consiglio Comunale ha una serie di eh, diciamo, sue propaggini che sono stabilite dallo statuto del, del, del Consiglio Lo, noi eh, nel Comune di Fisa per esempio il Comune di Livorno, poi ci, ci sarò, vi faccio anche questa distinzione per capire poi magari vi confondo e quindi in, in, in, in, in, in, in paragone con Livorno. Livorno. noi per esempio abbiamo quattro commissioni consigliari e, um, permanenti e due commissioni di controllo. Nelle commissioni permanenti si decide diciamo, quello che è il futuro delle, di Pisa, nel senso uh, un, un atto che riguarda il benessere degli animali, ovviamente. No? Si, si porta nella commissione permanente perché in quella commissione o che sia una delibera di giunto, una delibera di consiglio o un atto vengono decise le cose che verranno programmate nei, nei, nei consigli seguenti, mentre sempre all'interno di queste diciamo, propage del Consiglio Comunale ci sono due commissioni di controllo e sono eh, commissioni di controllo una sulle aziende partecipate e l'altra sugli atti del Comune stesso. Allora, mentre nelle, aziende, nelle quattro commissioni consigliari c'è diciamo, un numero definito di consiglieri, 9, quando sono entro ieri erano 8, ora sono passati a 9, e, sì, 9 di cui, erano 8 di cui 3 minoranze e 5 maggioranze, ora sono 4 e 5. E, ci sono questi numeri di consiglieri eh, che diciamo, vengono scelti non appena si decide, perché dicevo che era prima importante Sergi, non appena eh, viene insediato il Consiglio Comunale. Una volta che viene insediato il Consiglio Comunale... Sì, ogni gruppo consigliare che riesce a entrare secondo quella data per, per, percentuale, diciamo che decide dove che... giocare i suoi consiglieri e le competenze dei vari consiglieri in maniera migliore. Viene eh, meglio, ora non è candidato, ma no, un è del Moro difficilmente lo metterei in una commissione, ma non bilancio, ma non perché non abbia le capacità perché lo valorizzo in una commissione che si occupa di verde urbanistica, cioè, per dire, no? Quindi, uno magari ha una specificità, ha una finanza, è ovvio che cerca di stare nella commissione che ritiene più opportuna. Le altre due invece, di, quelle di controllo, per quanto riguarda il comune di Pisa, hanno una formazione un po' diversa. Eh, lì ogni eh, gruppo è rappresentato quindi per esempio io sono nella seconda commissione consigliare di controllo che si occupa delle partecipate lì il voto è pesato ossia quando una volta io vado a votare siccome siamo un gruppo consigliare di tre consiglieri, il mio voto vale per tre perché io rappresento tre seggi e, e così il PD che ne ha 12 la lista civica che ne ha 2. I fratelli d'Italia ce ne ha due, mi pare, insomma, ogni gruppo politico è e pesa secondo quanti seggi eh, rappresenta il Consiglio Comunale. Anche questa è una scelta fondamentale perché nelle commissioni di controllo si controlla il lavoro passato dell'ente, diciamo più passato dell'ente. Per cui, se per esempio, è successo che una partecipata ha avuto delle difficoltà oppure ha avuto un atteggiamento che è oppure semplicemente si vuole sapere cosa ha fatto quella partecipata in quel periodo si convoca eh, il, diciamo, la figura fiscale, il direttore e, e, e, e viene fatto un controllo effettivo sull'andamento su quello che sono le criticità. A volte per esempio noi abbiamo lavorato moltissimo sulla sesta cosa <coughs> perché è stata fatta da una partecipata del Comune di Pisa, è stata spesa una fraccata di soldi, ci sono andati i vigili, eh, hanno avuto allagamenti, poi hanno avuto problemi con l'armeria, hanno avuto problemi con, le, con gli spogliatori, dopodiché c'è andata a Serbio, poi c'è andata la CTT, no, noi lì abbiamo fatto proprio un controllo di come venivano, eh, come veniva, come, come, su, come accadeva poi il lavoro mano a mano che si presentava. Mentre le commissioni, diciamo, permanenti sono, almeno nel Comune di Pisa, sono così divise, la prima riguarda l'urbanistica, il verde e tutta la programmazione, diciamo, dell'ambiente, la seconda che è quella dove il mannini è sociale e mi sembra che si occupi anche del benessere degli animali e della sicurezza, la terza riguarda eh, l'istruzione e lo sport e poi c'è una quarta che è il bilancio e il controllo, i regolamenti la quarta, diciamo è una dove passano tutti, tutti gli atti infatti lì decideremo di mandare la consigliera Zuccaro che però vabbè sul passo, non e, ma, mentre Mannini, che ha sempre avuto battaglie di tipo sociale e che ha tenuto aperto lo sportello per 5 anni in maniera gratuita tutti i giovedì raccogliando le, le diciamo, problematiche di, di tutta la città e oltre ha sempre avuto una finanza per quanto riguardava il sociale e le commissioni poi, una volta insediato il, il sindaco, il Consiglio Comunale, si insediano anche le commissioni, la commissione vota un presidente e un vicepresidente, mentre nelle commissioni permanenti il presidente è di maggioranza e il vicepresidente è di minoranza, nelle commissioni di controllo è l'opposto, perché le opposizioni controllano l'operato del comune. Livorno, faccio un passo indietro, quando si è insediato invece il Consiglio Comunale ha deciso di dare la presidenza però del Consiglio, non a Pisa è stata data da Danieri del Torto, a Livorno la presidenza del Consiglio viene data a una forza politica di opposizione. Era un segnale che veniva dato per dire noi, forza politica di, di maggioranza, ci affidiamo al lavoro e all'onestà intellettuale. È durata tre anni questa cosa ha avuto delle, anche inclinature questa forza politica qui che mi ha risposto buongiorno di volo, poi si è scissa e quindi a un certo punto la, la, la Presidente ha rimesso il mandato e l'ha presa la Presidenza, il, il Movimento 5 Stelle il Presidente del Consiglio è quello che organizza i lavori del Consiglio anche lui ha uno stipendio, viene pagato come un assessore che è un quarto dello stipendio del sindaco, mi pare, e insomma, è, è dovrebbe fare un lavoro di garanzia dei lavori Dovamo del consiglio, consiglio, ossia se io, consigliere di opposizione, lamento che ne so, io ho avuto un consigliere che mi offendeva tutte le volte che io parlavo. Eh? Sì. C'è cioè. eh, commissione è successo cioè, e succederà io sono arrivata dal Consiglio dal Presidente del Consiglio, al Consiglio ho detto appunto che prendesse, prendesse misure anche di allontanamento del Consigliere Communale, che voglio dire che c'è cioè, rispetto alle istituzioni che va sempre mantenuto, soprattutto all'interno di qualsiasi istituzione, sia il Consiglio o un'assemblea un di, di Commissione. Il, il Presidente del Consiglio ha diverse possibilità, quella di fare un richiamo verbale, magari un richiamo semplicemente così di amichevole oppure magari allontanare proprio il, il consigliere un altro caso il, un gruppo politico che è in maggioranza e che è passato in minoranza ha un consigliere che non si presenta in questo Comunale da un anno e mezzo non, fa, non si giustifica e non viene questo consigliere non solo doveva essere destituito e quindi noi abbiamo chiesto che il Presidente del Consiglio lo destituisca ma ha fatto un dare a reale. Perché l'ha fatto? Perché spesso è mancato il numero legale nelle votazioni. E quante volte questo numero legale, cioè necessario approvare un atto, può essere mancato, perché quel consigliere lì non c'era? Magari si dimetteva, faceva posta ad un altro e questo, e questo seggio, perché, il cioè, perché questo è un consigliere ma è un seggio di quella forza politica che faceva spazio a un altro che magari garantiva il numero legale, certe eh, proposte venivano, sì. venivano eh, magari passavano magari bocciavano però cioè qui andavamo avanti andava, andava, andava, andava andava. andava. siamo stati cinque sedute su una stessa proposta no quello del patto di amicizia con una città di Basilia quante volte è può essere successo questo è un danno di tipo era reale che ti fai a lento perché hai cioè nel senso vedi se no, cioè, no. no no il gettone lo prendi solo se viene questo sì però se, se, per se non c'è il numero legale. Però la delibera che è, la è il patto di, di, di amicizia per cinque sedute è andata, ci è accaduto il numero legale si è, e si ripresentava volta dopo, Quindi, gettore, però, Quindi, si volta la volta dopo. Perché questo prevede lo studio. Quindi se quella volta lì quel consigliere lì di quella forza lì, magari c'era, cioè è ipotizzabile questa cosa perché come un consigliere ha deciso di appellarsi al Presidente del Consiglio che ha figura di garanzia eh, e, e, e questo appunto pre prende, si spera, ora non ci credo più però, le sue misure perché lui deve garantire che le regole siano rispettate per tutti, eh, per esempio norma e decide insieme alla conferenza dei capi i tempi di, eh, per parlare, i tempi dedicati al dibattito, i tempi che servono per esempio per entrare nel merito di un argomento, i tempi che possono invece essere stabiliti per una dichiarazione di voto, insieme alla conferenza del capigruppo decide l'ordine del giorno e decide quali argomenti devono essere discussi in quella seduta lì. Spesso il Consiglio Comunale di Pisa ha utilizzato la conferenza del capigruppo, anche se non è proprio prevista, per argomenti molto delicati, per esempio ci sono stati dei lavoratori licenziati e questo successe subito per esempio non so se vi ricordate con i lavoratori della misericordia vennero licenziati c'è una situazione molto di crisi in città oppure cantieri Baglietto quei lavoratori lì sono stati ricevuti dai capigruppo perché? perché magari il capigruppo è un tipo di assemblea che non, non ha pubblicità non, i verbali non devono essere pubblici non sentirete non troverete una registrazione sul sito del comune dei capigruppi e a volte ci sono situazioni molto delicate che, per, diciamo, per uno scambio di gentilezze, si fa. Mentre tutte le assemblee, tutte le altre commissioni sono tutte a verbale sul sito del comune con eh, l'audio che Alex si è scusato tante volte, è registrato perché quello è un atto pubblico. Quindi troverete l'alto pretorio, tutti gli atti che riguardano quei dati lavori della commissione, la Capigruppo. Poi, in pratica dovrebbe affidare ai vari gruppi consigliari i propri lavori. Cioè, eh, ora io vado più ma altro per mani, noi abbiamo adottato una rotazione, io eh, ero capogruppo quando sono entrata, poi l'anno dopo nessuno voleva fare il capogruppo eh, per problemi loro, poi ci fu eh, l'anno Sorribilis, dove sì. Eh. Che tutti lo volevano fare. Sì, che tutti hanno presenti del <ride> cambio gruppo poi c'è stato l'anno del Mannini siccome Mannini ha preso, quello dopo di me ha preso più voti Mannini ha deciso di tenere questa rotazione che in realtà cioè sembra una cosa di prestigio, ma non lo è perché in capigruppo si sta ore, si decide, si parla per ore della stessa cosa, anche per spostare un argomento, è una cosa che sembra insormontabile, ci sono persone di smart, cioè si rischia di stare tre o quattro ore per uscire con un ordine del giorno, che poi verrà sovvertito, in comune, cioè, non è che poi sia così bello, ecco, non c'è nemmeno oggetto di presenza, c'è cioè, però la giustificazione per il lavoro, questo c'è. Quindi non è che sia poi così, magari è che hanno capito che il capogruppo invece di consigliere, è una maglia consolazione. Tra queste eh, sei commissioni eh, che trovate sullo statuto, poi ci sono altri tipi di diciamo, ancora propaggini che il Comune di Pisa negli anni si è dato, al di là dei CTP, che poi non so se qualcuno di voi non li conosce, li conosce che sono i consigli territoriali di partecipazione, ci sono anche delle commissioni che sono fondamentali e queste vengono decise all'insediamento e sono per esempio la commissione eh, come si dice, elettorale, noi abbiamo un lì dentro, la commissione elettorale stila a ogni sedu, a ogni elezione eh, gli scrutatori che faranno parte dei vari seggi eh, cioè è fondamentale perché vuol dire che in quel saggio lì avrai la possibilità di, dare, eh, di controllare ma anche per esempio Manini ha adottato una cosa che lui, lui gestiva questi scrutatori in base ai disoccupati eh, cosa che io un po' ciò da un po' da... perché non vuol dire che se sei disoccupato è una persona anche in grado di capire la burocrazia che sta dietro a, a quelle, eh, che è una cosa micidiale che quindi a volte rischi che un insomma, mandi un, un merito cretino a fare una cosa che invece è fondamentale no? magari per 90 euro al giorno come me entrai alle 7, usci alle 7 del giorno dopo quindi, no? e poi magari ha a che fare con uno che, perché era disoccupato ma cioè, non è detto che, che sia uno che ha voglia di farlo. l'altra le altre propagine sempre comune ci sono la eh, CUT che è l'assemblea la, dell'Università del Territorio che si occupa di mantenere i rapporti con l'Università, che insieme ci sia andato Ciccioletta. Eh, C'è eh, i vari comitati di indirizzo, per esempio io sono nominata l'unica consigliera comunale nominata del comitato di indirizzo di Palazzo Lanfranchi, perché aveva una laurea in, in storia dell'arte, era l'unica di tutto il Consiglio Comunale che poteva un, un senso, senso mento lì, che è un, diciamo, un, un ente che il, che il Comune gestisce insieme all'Università del Museo del Lungarno. E quindi, niente, lì c'è l'assessore e ci sono io. Poi c'è eh, per esempio eh, il Consiglio degli Anziani. Il Consiglio degli Anziani, mi sembra ci sia... Un consigliere in maggioranza e uno di opposizione e si occupano della parte riguardante il gioco del ponte. E anche quelli, vi dico la verità: io ho visto che Cascina ha smantellato per esempio tutto il cerimoniale. E perché a volte si può pensare che tutte queste cose siano secondarie, in realtà io su queste cose un po' non sono, non sono favorevole perché, faccio un esempio. Io per il 10 di aprile ho fatto una corsa eh, che ricordava di 140, eh, 140 vittime dei nuovi punti. No? si partiva dal comune di Cascina siamo arrivati al comune di Cascina non è venuto nessuno no? il cerimoniale è una cosa che non serve in realtà non solo hai fatto una figura da appellaio, perché hai fatto una figura da appellario perché è un, un disastro, una marina civile più grosso del, del dal dopoguerra Parte una cosa così importante, faceva il giro, andava nel comune di Vico Pisa e te non c'eri. Secondo me è come a non andare a Sant'Anna di Staziano, come andare a Bologna. Sono quelle cose che mi vengono brigie, no? cioè, un po' la memoria si coltiva in tanti modi però cavolo, sui nuovi pinzi e loro hanno fatto il coso di smantellare quindi le notizie non gli arrivano e quindi non si presentano magari pensate che cerimoniale corrisponde al gemellaggio no? al gemellaggio <ride> effettivamente adesso il gemellaggio c'ho da ridire, io non sono mai andata hanno un gemellaggio, al programma Nicolai sì, però ecco su, ci sono delle cose che sembra che siano del tutto marginali, in realtà si tratta anche di tenere un rapporto col territorio, il gioco del ponte è uno di questi essenzialmente, quindi cioè investire anche all'interno del eh, Consiglio degli Anziani, investire in termini di tempo, di risorse, ma proprio anche di passione perché è il legame con, con la società. Io per esempio sono anche membro del, ehm, del Comitato delle Repubbliche Marinare. Che, vabbè, anche lì motivi sportivi, ma non è che faccio un cioè, Però anche quello è un... Sì, praticamente si decidono gli indiriz indirizzi da dare si fanno delle nome per quanto riguarda gli allenatori, la scuola, l'equipaggio però ecco, anche questi non sono più come erano prima degli, degli eh, diciamo, è una, è un, diciamo in questo momento sono assemblee che danno un orientamento più politico e non ci sono più impegni di spesa, quindi tutto sommato eh, se li a rappresentare, se c'è la regata vai alla regata, ehm, ma non hai grossi, capito, grossi margini, però è importante tenere i rapporti col territorio. Ripeto, l'obiettivo è sempre mantenere i rapporti con il territorio. Poi il comune di Pisa, dopo la riforma del titolo 5 della Costituzione, ha diciamo, eliminato le eh, circoscrizioni l'avvocato pescatore si è inventato i consigli territoriali di partecipazione che sono, diciamo, così composti a seconda dei voti che si sono stati presi nei territori che appartenevano alle, circoscri alle vecchie circoscrizioni secondo il metodo DONT che è il metodo con sì, sì, cui no? vengono nominati i consiglieri eh, si eh, diciamo ricompongono dei mini consigli comunali composti da 20 persone per esempio Alex è nel 2 sulla carta doveva essere una sorta di collegamento con il territorio nella realtà le cose sono andate un po' diverse perché fare partecipazione è molto complicato avete visto, a volte si va nei posti e ci si presenta, c'è due persone a volte non c'è nessuno a volte per esempio l'assemblea che ha fatto a Gabriele un anno fa era piano così no? magari c'è il tema sicurezza tutti vengono lì e magari c'è il tema che ne so anche la gente che, che se ne frega, perché sulla pancia. Ma, ma poi sono tanti i motivi. Dipende anche dal presidente. Eh? Dipende dal presidente. Mm, anche l'offerta televisiva della serata, si Sì, però di no, base okay. la partecipazione è molto Dipende dal presidente, da parte mia dipende dal presidente. Però di base la partecipazione è difficile. Farla? Cioè, sì, lo simularla, ma poi se lo non avere dei canali Non ci avrai 100-200 persone, però alle persone che interessa ci vanno. 10 persone, 20 persone ci vanno. Nei CTP? Deci, te, te. No, no, io dico, ne ne dico ne ne immagina chi ha la posizione di smantellare il CTP cosa succede? Cioè fai, significa che te, vai, se se te vai nei quartieri te che mandi volantini, che fai comunicazione che vai in televisione che vai in radio, vai sul giornale a dire che domani a oratorio alla fornace ci si trova per decidere che davanti c'è la buca. è folle sta io, ecco, sullo smantellamento sì, no, no, no sullo smantellamento c'è una mancanza c'è un'altra esempio, a Livorno è stato studio, fatto no? uno studio sperimentale un po' diverso per esempio a Livorno questo perché era la chiesta di grande stella io gli, gli dissi come funzionava questo che secondo me avrebbe dovuto funzionare invece cioè, mentre qui è stato anche un po' difficile perché in per alcuni quartieri c'è stata la sensibilità dell'attivista che vuole andare che si vuole mettere di, di impegno in altri quartieri questa sensibilità noi non l'abbiamo trovata all'interno dell'assemblea della, dell dell degli attivisti e quindi ci abbiamo messo uno che, che, che ma non l'abbiamo fatto solo noi l'hanno fatta anche altre cose, quindi poi si è visto il risultato quindi magari se a quello che il quel conseggio lì ci fosse stato che ne so, la pubblica assistenza no? che magari sul di Pisano è un ente che fa un sacco di eh, attività e che sicuramente se deve dare una, una valutazione a un peso maggiore rispetto al consigliere che di bandiera dice vabbè ti do la mentalità però io il mercoledì ho il giudo, il martedì ho la piscina però non mi ci manda e quindi magari cioè, ci sono degli enti che sono prettamente rappresentativi, associazioni di animali, eh, associazioni di volontariato, di che ne so, a chi per esempio, io ti dico del litorale perché è la situazione che, che conosco un pochino di più, quindi io l'avrei riformulato con un voto tanto consultivo perché non hanno possibilità di fare impegni di spesa, no? Quindi un voto consultivo perché magari in quel determinato quartiere nasce un comitato che magari poi muore dopo perché ho risolto il problema, però ha una valenza maggiore a livello di partecipazione di me che magari ci vado perché mi ha nominato il partito, però chi si non no, ora non lo so, ora io guardo Alex che invece si interessa di tutto. Però magari non è la nostra che riguarda la Vettola, ma riguarda Barbaricina, lui non gliene frega magari nulla, no? E su Barbaricina c'è l'associazione di Ippica che ci ha guardato il problema lì e che forse è più rappresentativa all'interno di quell'assemblea. Comunque io un discorso, un ragionamento sui CTP ce li farei. Anche perché io sai, sono stato in vari CTP, nonostante sono stato candidato in più CTP. Non ma non ne ti ne sei mai infilato, se non l'avete mai letto. letto. Però devo dire che la sensazione <coughs> che è di un gruppo di persone è molto autoreferenziale, per cui non c'è proprio forse neanche la volontà di coinvolgere la cittadinanza ci deve essere anche un approccio diverso Lì era quello del PD la CTP2 se la cantavano se la suonavano sì, eh. le, le decisioni che prendevano erano, scelte erano, scelte erano scelte magari scelte. anche appassionati nel contestare magari non di posizione diversa da quella di Alex sì. però poi il risultato è stato... è no, un mini comunale sì, che è una commedia senza spettatori esatto. I consigli comunali sono un mezzo senza spettatori, eh. ad esempio il Don Bosco, il Catania Don Bosco, Bosco che sono venuti, eh, essendo la partecipazione, cioè se partecipazione tra sì, cittadini e il comune, perché il CTP deve fare questo, deve è praticamente andare l'area tra comune e residenti del quartiere, no? Il CTP. Il